Eccoci, amici, come promesso, oggi vi parlerò del coefficiente di penetrazione. Sembra una parola hot, ma invece non è così. Il coefficiente di penetrazione è la resistenza del mezzo. Se ancora vi sembra strana come cosa, detta in volgare eh, modo il Cx. Il Cx che cos'è? Cx è proprio un coefficiente che, moltiplicato alla sezione maestra, ci dà la resistenza del mezzo, cioè questa è un'ala di un aereo, no? Ma molte autovetture in passato, quando si doveva superare il record di velocità, venivano ispirate proprio dalla goccia. La goccia è quella che ha il coefficiente di penetrazione più basso in assoluto. Se tutte le vetture avessero questa forma, vi assicuro che, al di là del fatto che non c'entrerebbero neanche due persone messe coricate, però voglio dire, se tutte le vetture avessero questa forma, vi assicuro che le macchine consumerebbero tutte meno. Il problema qual è? Che le nostre vetture per esigenze estetiche, per quello che vogliamo, eh, hanno spesse volte più o meno questa forma. Io sono un grande artista... Ecco, questa. <ride> Magari un po' più bella. Diciamo che col tempo hanno trovato delle sistemazioni estetiche diverse, che ci hanno consentito di avere delle vetture sempre più simili alla goccia. Più la vettura è simile alla goccia, meno assorbe resistenza e quindi meno consuma. Il problema di oggi qual è? Che spesse volte, quando dobbiamo partire, le nostre vetture vengono caricate de che cosa? del nostro portabagagli. Porta bagagli che vi consiglio vivamente, se ce l'avete sulla vostra vettura, di smontarlo se non vi serve, perché da solo vi fa risparmiare il 5-6% medio, ok? Ma nel caso in cui noi dobbiamo partire per il viaggio, cosa si fa? Spesse volte si carica dove si può caricare, quindi si carica questo portabagagli, ci mettiamo magari questo, poi ci mettiamo questo, poi ci mettiamo questo, poi magari ci mettiamo i fili, le cose, e creiamo, praticamente, un'altra vettura che si muove sopra di noi, con due problemi fondamentali. Il primo è quello di aerodinamica, ma attenzione, non trascuriamo anche il peso, perché ci allontaniamo dal baricentro dell'auto, e quindi potremmo determinare anche situazioni di pericolo, oltre che di impatto e di consumo maggiore. La strategia? La strategia, amici miei, è questa, ve la dico velocemente, se proprio non ne possiamo fare a meno, se proprio ci dobbiamo trasportare mezza casa dietro, perché spesso a volte succede così, dobbiamo sistemarli in questo modo. Preferendo i pacchi più piccoli davanti e mano a mano più grandi dietro, ovviamente l'avanzamento della vettura in questo senso, ok? Questo perché? Perché così simuliamo quello che era prima, no? La goccia e quando noi la andiamo a infasciare, così per dire, eh? È Noi eh, abbiamo come se avessimo un alettone, cioè l'aria che impatta sui nostri pacchi ci genera una risultante che aumenta la nostra tenuta di strada e non ce la diminuisce. Se proprio non ne possiamo fare a meno, pacchi piccoli davanti, mano a mano più grandi dietro. Vi ringrazio per avermi ascoltato, questa strategia da sola vi farà risparmiare su un percorso di mille chilometri anche 400 euro di carburante. Non sto scherzando, fate molta attenzione, quando caricate così la vettura Procedete almeno con 30 km orari in meno rispetto alla vostra velocità media standard. Eh, buone vacanze a tutti e mi raccomando tenete d'occhio i consumi. Ogni soldino risparmiato è un soldino guadagnato. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile con questo mio video. Sul prossimo video parleremo dell'importanza strategica del climatizzatore della tua auto e quanto incide nei consumi saper schiacciare bene quel pulsantino del climatizzatore, ossia del compressore della tua aria condizionata. Se vuoi passare subito al prossimo video e scoprire come risparmiare carburante ottimizzando questa strategia, clicca qui. Se invece vuoi iscriverti al nostro canale YouTube e conoscere proprio tutti, tutti i video, clicca qui. Alla prossima!